Riprendiamo il nostro discorso sull'interfaccia utente eh, avvicinandoci un pochino di più all'aspetto che ci interessa maggiormente che è quello del legame che ha la progettazione dell'interfaccia con il flusso di progettazione funzionale di cui ci stiamo occupando. In realtà i due sono, nonostante siano discipline molto distanti in un certo senso, sono molto legati perché entrambi i percorsi, immaginate un caso d'uso, la descrizione di un caso d'uso, e come cercheremo di approfondire tra oggi e domani la definizione degli elementi di cui è composta un'interfaccia grafica, entrambi sono due aspetti diversi che servono per supportare la funzionalità quando tu hai un caso d'uso che ti indica che a un certo punto l'utente deve inserire delle informazioni hai bisogno di qualche elemento di interfaccia attraverso le quali possono essere inserite queste informazioni e viceversa quando diciamo, il sistema visualizza delle informazioni dei dati, delle risposte hai bisogno di una forma grafica attraverso la quale queste risposte possono essere veicolate nel modo no, più semplice possibile, più coerente possibile più usabile possibile eccetera, Quindi, per fare diciamo così, un ragionamento completo sull'usabilità dell'interfaccia non basterebbero probabilmente 5-30 ore. Noi andremo, quindi non, nessuno di noi pretende oh, o no. non illudiamoci di diventare esperti, eh, esperti in, eh, in interfaccia o in usabilità andremo però a estrarre alcuni diciamo, ingredienti fondamentali che ci serviranno eh, diciamo così, per quello che è l'aspetto funzionale dell'interfaccia stessa qual è l'impatto sul funzionamento del sistema dato dall'interfaccia eh, questa figura ci ricorda essenzialmente che eh, una progettazione centrata sull'utente come quella che stiamo conducendo noi perché stiamo partendo a dire eh, il sistema informativo si progetta partendo dai requisiti di del chi lo deve usare e poi specificando i casi d'uso di come verrà utilizzato no? da parte dei de, de vari tipi di utente. Quindi per l'utente è sempre stato al centro, in particolare quando si parla di interfaccia che è la parte, l'unica parte che l'utente tocca, fino a poco tempo fa tocca era un modo di dire, in realtà oggi sui su dispositivi mobili è anche, diciamo così, eh, fatto. Ehm, e quindi la progettazione dell'interfaccia dell rientra nel, nel, nel contesto d'uso, nei casi d'uso che abbiamo progettato per l'utente. Questa è scritta in piccolo ma va bene così, nel senso che è solo per darvi un'idea eh, del fatto che esistono molte tecniche di cui noi non, non vogliamo diventare esperti per andare a definire questi requisiti dell'utente. Provenienti dall'utente, in particolare per quanto riguarda le modalità di interazione. Eh, quando parliamo di del requisiti dell'utente, se vogliamo, da un lato tu hai un requisito funzionale che è semplice: l'utente deve poter fare un bonifico, per dire. No, pensiamo a un sistema di un banking. Eh, dopodiché, dal requisito funzionale, che richiede essenzialmente che quella funzionalità sia portata a termine. C'è tutto il lavoro da fare per capire in quali passi, fasi, videate, interfacce, questa, questo caso d'uso che porta come obiettivo quello dell'effettuazione del bonifico debba essere eh, suddiviso. Allora, su questo, come dicevamo della volta scorsa, molte volte l'approccio è del tipo beh il programmatore ha bisogno di questo, questo, questo, questi dati, in qualche modo eh, metto dei, dei forum in cui l'utente li possono inserire però questo lascia fuori l'utente se invece andiamo a prendere l'utente eh, dobbiamo innanzitutto capire non puoi prendere l'utente per strada e dire senti ma tu come vorresti che il mio sistema informativo ti permettesse di fare il bonifico questo qui va bene se non chiamo i carabinieri se mi fai la domanda così Dice, Ma tu che c'è, sei pazzo eh, cosa mi hai chiesto, non so neanche di cosa stai parlando quindi ci sono tutti dei metodi in certo senso indiretti attraverso i quali riuscire a capire le esigenze dell'utente dal punto di vista della facilità d'uso di un'interfaccia. Eh, qui va, leggo solamente i, i titoli, non entriamo nel dettaglio, si va da questionari a interviste, ai cosiddetti focus group, quindi gruppi di discussione libera, osservazioni sul campo, cioè guardiamo gli utenti cosa fanno mentre usano sistemi simili o mentre usano prototipi del nostro sistema, e poi diciamo, gli ultimi due punti che sono i suggerimenti spontanei degli utenti, quindi un utente a un certo punto mi segnala attraverso servizi di assistenza, servizio clienti, un'esigenza, e allora però sono sempre molto da prendere con le molle questo tipo di cose, perché tipicamente chi, se è una cosa spontanea dal punto di vista di un utente, chi parla di più è, è, è chi ha la tendenza ad essere a un piscato essenzialmente, non necessariamente a riportare delle esigenze che possono essere condivise dalla base di utenti. E poi una tecnica che si usa molto, che è l'analisi della concorrenza, cioè cosa fanno gli altri? Allora, anziché partire da zero, andiamo a vedere cosa fanno gli altri, vediamo se e come possiamo migliorarlo. Eh, oppure lo progettiamo da zero perché vogliamo fare qualcosa di radicalmente diverso. Eh, vabbè, queste tecniche sono le tecniche, se vogliamo, preliminari no? eh, che ci permettono di, di fare una progettazione tenendo conto di dati oggettivi che provengono seppur informali, no? sono delle parole, delle, delle, delle osservazioni però che arrivano dal campo e sono state filtrate da qualche metodologia. E dopodiché, sulla base di queste informazioni iniziali che cercano di percepire l'utente quali passaggi ritiene più difficili, in che ordine presentargli le, eh, le informazioni, eccetera, eh, si va poi attraverso una serie di passi di progettazione, i primi dei quali sono degli abbozzi o degli schizzi. E dopodiché si, si va avanti per eh, prototipi sempre più precisi. Adesso vedremo poi cosa vuol dire eh, prototipo. Ecco, eh, qui non mi stanco di ricordare che eh, stiamo cercando di fare un discorso generale, ma nella realtà questo discorso generale lo dovremo poi sempre declinare rispetto al tipo di dispositivo attraverso cui l'utente fruirà dell'interfaccia. Quindi abbiamo queste tre grosse famiglie, questi tre grossi tipi di interfacce che sono interfacce web, interfacce destra, cioè programmi installabili, interfacce mobili, che come minimo ce ne sono almeno di, anche solo nel campo del mobile, se si parla di dispositivo, di fattore di forma piccolo piccola, fattore di forma grande, quindi da, passando da smartphone a tablet, con tutti purtroppo le, le vie di mezzo che ci sono oggi sul mercato, eh, non è detto che sia tutto riassumibile attraverso allora, in questa fase qui di progettazione che differenza fa? Devo tener conto della differenza tra web, desktop e mobile già dall'inizio? Per alcune sì, per alcune cose sì, per altre no. Eh, tendenzialmente la interfaccia che abbia a disposizione, come nel caso di un, di un mobile, uno spazio minore tenderà lo stesso task, la stessa attività a ehm, svolgerla più lungo l'asse dei tempi, cioè bisogno di più passaggi per arrivare allo stesso risultato, mentre invece su un'interfaccia più ampia, per un programma o una pagina web, ho più spazio e quindi l'utente raggiunge lo stesso risultato in un numero minore di passaggi, nel senso che i dati che fornisco, immaginiamo eh, so, l'invio di una mail, ho tutto a disposizione nella stessa videata. Il destinatario, i CC, l'oggetto il corpo della mail eccetera la ma stessa cosa se scriviamo su un dispositivo mobile, allora prima devo aggiungere il destinatario, allora sul più vado a cercare il rubrico, lo trovo e quindi ho fatto un sottotask che invece sul, sul, sul programma di posta elettronica scrivevo direttamente nel campo tour l'auto completamente mi pescava dalla rubrica, dalla rubrica ma sempre all'interno della stessa pagina quindi succede che in funzione dello spazio disponibile avendo meno spazio impiego più tempo o più passaggi logici. E quindi anche il mio caso d'uso si sì, poi articola su una serie di passaggi in più. Quindi già eh, la scrittura del caso d'uso, non a livello di summary sicuramente, ma a livello di user goal potrebbe già tenere conto, se lo sapessimo, se avessimo dei vincoli, di queste differenze. Che vuol dire che magari quel caso d'uso ha due realizzazioni diverse, due descrizioni diverse, in funzione del tipo di canale o no? interfaccia verso cui viene... Posizionarlo. poi c'è un'altra differenza tra il desktop, il desktop e tutto il resto vantaggi dell'interfaccia interfacce desktop che ieri, la settimana scorsa non ieri, attraverso un sondaggio abbiamo visto che vengono usati sempre meno un sondaggio proprio alla buona così in aula facendo esempio del programma di posta elettronica hanno un grosso vantaggio che hanno il pieno controllo della vostra macchina possono installare ciò che vogliono, possono salvare ciò che vogliono possono funzionare senza la rete e non, devono, e non devono dipendere dai ritardi di connessione in rete, in rete internet, che vabbè, sarà sempre più veloce, ma comunque non sarà mai vero. Mentre invece le in altre due piattaforme devono tener conto del fatto che loro non sono altro che la punta dell'iceberg di un'applicazione che sta invece da un'altra parte. E quindi il tipo di cose che possono fare tende a essere più semplice, più stereotipato, mentre l'applicazione desktop invece può fare cose anche molto più ricche, eh, più, più, più sofisticate e quindi può spendersi di più ma poi tenendo ferme queste differenze che sono proprio differenze fisiche se vogliamo di velocità d'accesso, di velocità di interfaccia eccetera poi scopriamo che questi tre mondi si somigliano nel senso che un bottone è sempre un bottone parlando proprio di interfaccia in tutti i tre mondi c'è la possibilità nell'interfaccia, nei fondi, di fare bottoni che l'utente può cliccare con scritto su OK. E quindi ci sono molti elementi di interfaccia che poi sono comuni o molto simili. Questo è poi un vantaggio perché dal punto di vista cognitivo permette all'utente di riconoscere a colpo doppio di che cosa si tratta. Adesso non andremo a chiaramente fare le differenze da tutti e tre tipi, teniamo presente che diciamo, mh, buona parte degli esempi di progettazione che faremo li faremo probabilmente immaginando più un'applicazione web che nel caso dei sistemi informativi sono il canale più diffuso attualmente e nel caso ci venissero dei dubbi potremmo magari ricordarci che esistono anche gli altri canali ehm, allora dicevo, procediamo iniziamo, avendo capito l'esigenza dell'utente come proprio metodologia di progetto iniziamo da un prototipo iniziamo a costruire qualcosa che possa essere valutabile una progettazione sentata sull'utente non parte chiedendo all'utente delle informazioni e poi progettando senza più sentire l'utente in teoria va sempre continuamente gestito il confronto con quelli che saranno gli utenti per essere sicuri di costruire qualche cosa che facciamo sia anche validato dagli utenti stessi. E questo si fa attraverso degli strumenti pratici, anche molto semplici a volte, che evitino il rischio di dover costruire un sistema complesso e tornare dopo sei mesi dall'utente a dire ecco, l'ho fatto, adesso provalo. No? Che è chiaramente un modo molto dispendioso di, di avere un feedback dell'utente costruisco il sistema quando è finito te lo faccio vedere in realtà ci servono degli strumenti per affinché l'utente possa dire la sua anche non esplicitamente eh, quando il sistema non è ancora funzionante non è ancora pronto non è ancora neanche stata fatta una videata non è ancora neanche stato la database ma sulla base delle, diciamo, delle progettazioni che sto facendo mi sono immaginato un certo tipo di interfaccia e voglio capire se l'utente questa può far piacere. Allora, questo si fa attraverso appunto un ventaglio di, di tecniche che vanno tutte sotto il nome di prototipazione. cioè qualcosa che non è ancora finito, è un prototipo, come dice il termine, del primo sì. esemplare, incompleto. Che però in qualche modo permetta all'utente di giocarci come se fosse vero. Eh, per cui non potrò chiedere all'utente ma ti piace la spaziatura tra queste due icone oppure la vorresti più vicino o la vorresti più distante non è questo chiaramente il tipo di valutazione che posso fare però posso fare due gruppi di utenti a cui farò provare la prima metà un prototipo con le, con le icone più vicine la seconda metà un prototipo con le icone più lontane e vado a vedere il tempo che ci mettono la soddisfazione che danno e riesco a capire se questa mia dilemma di progetto cioè la distanza tra le icone eh dal punto di vista degli utenti viene percepito come una cosa del tutto irrilevante oppure c'è una differenza significativa di usabilità da quella. Allora, ehm, e questo è un percorso che possiamo fare lungo tutto il, il flusso di progettazione e di organizzazione. Se vedete alla sinistra di questa freccia qua sotto si fa il documento dei requisiti, c'è il nostro punto di partenza con pieni casi d'uso e poi andiamo avanti fino ad arrivare al sistema online finito, con una serie di passaggi che poi in funzione del tipo di, di prodotto potranno essere diversi, ma qui ci fa vedere che certo, ad ogni passaggio di progettazione c'è comunque qualche cosa a livello prototipare che può essere testato, può essere valutato e man mano che si va avanti ovviamente sarà sempre più preciso, sarà sempre più completo, all'inizio è uno schizzo poi più avanti è proprio una demo dell'interfaccia e questo può dare indicazioni all'indietro su tipicamente correzioni, azioni correttive, del tipo no, questa cosa pensavamo che funzionasse, quando abbiamo cominciato a mettere il prototipo in mano agli utenti abbiamo visto che non l'hanno capita, non ha funzionato, e allora torniamo indietro a modificare qualche cosa. Quindi questo prototipi che sono un termine molto usato e abusato, eh, io qui ho provato a riportare una piccola tassonomia di quali sono le caratteristiche di questi prototipi, che poi vedremo in pratica che possono essere cose molto diverse. Eh, secondo queste sei macro categorie, poi non è una classificazione diciamo, standardizzata, ho cercato però in per questo modo di raccogliere in queste categorie no, ciò che si dice, i ragionamenti che si fanno a proposito di questi tipi di, di artefatti, di cui noi chiaramente poi andremo a sviluppare, sceglieremo di sviluppare nel corso un tipo particolare di prototipo, che sono i cosiddetti eh, mock-up di interfaccia. Ma ci arriviamo, vediamo quali sono i tipi di prototipi. Innanzitutto lo scopo. Cioè perché faccio un prototipo? Lo scopo più semplice, quello più preliminare di tutti, è capire il ruolo che può avere un prodotto che sto pensando sugli utenti. Cioè, una cosa che può servire. Ho avuto l'idea del secolo o del millennio. Quasi eh, tutte le mattine mi sveglio così. Poi il 90% ca dei casi, o il 99% dei casi, l'idea che si sembrava del millennio quando ne parli con qualcuno, ti dice questa è una cagata pazzesca e... e quindi la spero. Allora, però come fai ad avere questo feedback? Fai vedere qualcosa. quando riesci lo racconti, ma tante volte raccontare non basta. Allora, prototipi che saranno così, per buttare sul campo un'idea nuova e capire se questa può avere un interesse no? da parte degli utenti. Oppure, ovviamente, si va più avanti, nel momento in cui ho, sto già progettando un sistema, devo fare le scelte di interfaccia. Allora, è meglio un modulo con tanti campi più complicati, tutto in un'unica videata, tutti più stretti, schiacciati, così l'utente ha una visione d'insieme. Oppure è meglio frammentare quei dati in più videati successivi. ci verrebbe da dire tutte e due oppure dipende? No, come facciamo a priori? Ah, facciamo qualche prova, perché dipende, ma veramente dipende, dipende dall'utente, da cosa ha in mente l'utente? Se voi prendete un sistema come un sistema operativo, Windows ad esempio, ha in molti casi, immaginate quando installate un programma, la metodica ha videate in cui, quello che loro chiamano in inglese Wiser, i maghetti, no? o in italiano le prodotti come autocomposizione, chiedetemi perché, c'è cioè, la metodica in cui l'interfaccia ti chiede un pezzo alla volta le domande avanti, con le faccioline avanti e indietro e poi alla fine termina e fa quello che deve fare. Questo richiede di, al, che l'utente non si debba sforzare particolarmente. No? Deve rispondere a una domanda solo per volta dopodiché per inciso questo automatismo questo modo di lavorare è sfruttato tranquillamente da chi di vendere software non voluti, virus, cavalli di Troia, eccetera, per cui le persone cliccano su avanti senza neanche più leggere, a un certo punto, lì in mezzo senza che mi accorgessi, c'è una domanda del tipo: vuoi installare questi altri otto software? Che poi non riuscere a più disinstallare, o si sì, avanti, avanti, avanti, e questo purtroppo sono conseguenze non volute di una certa scelta di interfaccia. Ma mentre invece magari per un'altra tipologia di utenza, un utente magari più esperto, ne so uno che deve inserire i dati di una fattura. E eh beh, a piacere magari di vedere tutto insieme, per dare un, no, una vista insieme, devo, devo vedere tutto, e non un passo alla volta. Perché cognitivamente io so che quello è un oggetto unico e, voglio, e so già quali caratteristiche dovrà avere, non ho la fatica di scoprire passo passo quale sarà la domanda successiva. E quindi io sono anche più veloce. Però dipende, fa fare ragionamenti così a priori. Secondo me è meglio farlo così o è meglio farlo così. Ecco, secondo me è la condanna di tutte le interfacce. Quando sentite qualcuno che, dice, che vi dice, secondo me è meglio così, prendete le distanze, veramente, non fatelo più amico, eh, perché, sì, a volte magari uno deve prendere delle decisioni, però dico, vabbè, tiriamo a caso. Tiriamo a caso è meglio che secondo me, perché avere delle convinzioni a priori che una cosa sia meglio in un modo che in un altro, senza averne neanche L'idea che la dovresti validare, magari non hai tempo, non hai voglia, non hai soldi, allora non la validi, ma lo sai che hai fatto una scelta arbitraria. Quindi eh, tutte le scelte che si fanno, eh, eh, ma lo vedrete la settimana prossima in laboratorio, dove su qualunque piccola scelta ci sarà chi dice così, chi dice cos'ha, litigate per delle ore sul fatto che questa cosa qua sia meglio più in alto o meglio più in basso fino a quando uno non, fa un, diciamo, non mette in campo un processo di testing vero non potrà de decidere chi ha ragione o chi ha la soluzione che è più adatta al tipo di utente noi questo percorso qui di validazione di user centered design non riusciamo a farlo abbiamo, ci po porterebbe diciamo, l'argomento del corso troppo lontano sappiamo che ci manca un pezzo ok? Io oggi cerco di darvi degli ingredienti per, dire, per capire cosa ci manca no, in termini di processo di eh e poi c'è l'ultimo passaggio di un, quando il prototipo è già nelle fasi finali che è quello di valutare un'implementazione vera e propria eh, a me viene metto un esempio di una funzionalità che c'è praticamente in tutti i siti web ma funziona in modo diverso in ciascuno di essi che è l'autocompletamento poi cominciato a scrivere in un campo di testo e il sito vi completa le parole che state per scrivere. No? Non pensatelo sul mobile, pensatelo sul sito web. Quando cerchi su Google, cominci a cercare le parole e. Ecco, andate. Fateci caso. Su Google, su Facebook, quando cerchi. Ormai è, è standard di tutti i siti. Se si scrivi in una casella di testo non ti i completamente, dici che c'è qualcosa che non funziona, no? oppure il sito è vecchio. Fateci caso, la prossima volta che lo usate, dove vengono scritti i possibili completamenti. Alcuni lo scrivono dentro la cassa di testo, altri te lo scrivono sotto con una, con una tendina, alcuni evidenziano, i, i, ti scrivono già anche nella carta di testo la parte dopo, magari evidenziato, magari non evidenziata, eh, se batti in via a un certo punto ti mettono il primo completamento che trovano, poi ti mettono solamente la parte che hai scritto, ognuno lo fa in modo diverso. No? Ognuno avrà deciso che quel modo lì era, spero, il migliore che ritenessero eh, tra i modi possibili, spero che non l'abbiano fatto perché è il primo che gli sia venuto in mente. Eh, questo qua è un aspetto molto di dettaglio cioè, un conto è dire all'utente ma questa interfaccia qui la vuoi con l'autocompletamento o no, cosa vuoi completare è un livello di interfaccia il livello di dove metto le cose, cosa metto in grassetto dove sposto il cursore è una cosa molto più a livello di implementazione di cui chiaramente mi preoccupo quando sono poi molto avanti proprio, proprio, già qualcosa quasi completo e quindi degli aspetti tecnici specifici voi pensate che questa cosa qua Google la fa di continuo forse non solo Google, ma loro sono quelli che la raccontano di più. Cioè loro vogliono testare delle cose, ma che vanno proprio anche solo dalla spaziatura tra le righe a un'icona leggermente diversa, a un bottone messo in un posto leggermente diverso, per cui loro cosa fanno? Implementano delle variazioni, delle variazioni e poi a campione, che ne so, sull'1% degli utenti gli fanno vedere la versione cambiata. E poi hanno talmente tanti utenti per cui statisticamente vedono se gli utenti a cui è stata vedere, fatta vedere una versione cambiata hanno un comportamento migliore in termini di tempi di risposta, di errore, eccetera, eh, migliore rispetto alla massa degli altri utenti. E noi riescono proprio a un, cioè un ufficio apposta che di fatto mette in coda tutti i vari esperimenti che si possono fare, noi dobbiamo fanno tre insieme, e, e poi raccoglie i risultati. E questo è un modo di fare user, user testing, in questo caso su grandissimi numeri, a livello di implementazione. Perché c'è un'implementazione Quindi è un prototipo di una funzionalità diversa all'interno di un'implementazione che funziona. E infatti il prototipo, dal punto di vista della copertura, può essere un prototipo qui chiamato globale o locale. Se io posso pensare di farti vedere un prototipo dell'intero sistema, con tutte le funzioni, ci giochiamo, magari alcune di queste funzioni sono solamente abbozzate, ma perlomeno ti do un'idea del, del sistema nel suo complesso. Oppure posso andare nello specifico a scegliere alcune parti e fare dei prototipi che si concentrino di più su quelle parti lì. È una questione di, eh, di quante funzioni decido di valutare. Se io ho 100 requisiti funzionali, di cui 80 penso che non siano particolarmente problematici, ma gli altri 20 richiedono dall'utente un percorso più complesso, beh, magari no, mi contento su quei 20. Ehm, è chiaro che c'è sempre un compromesso di costi e di tempi, no? Dici, ma globale è sempre meglio, cioè, faccio tutto, è sempre meglio che fare un po', e vabbè, però dipende un attimo quanto tempo ci vuole e quanto è il costo e quindi infatti, rientra nei compromessi della gestione del progetto. Un'altra variabile è la fedeltà. Eh, ci sono prototipi cosiddetti ad alta fedeltà e tipicamente sono videate, già disegnate in grafico, disegnate con qualche programma, che sono praticamente identiche a come verrà fuori l'interfaccia finale questo già richiede che tu abbia già fatto tutta la progettazione grafica, il layout, eccetera nei minimi dettagli oppure ci sono eh, dei cosiddetti prototipi a bassa fedeltà che possono, che possono andare da schizzi fatti a mano a, a, su fogli di carta e vanno già benissimo per un certo tipo di, di, di valutazione utente il disegno fatto a mano di come penso l'interfaccia, te lo faccio vedere e ti dico, secondo te questo cosa fa? Questa parte dell'interfaccia cosa fa? Qui cosa ci devi scrivere? È chiaro che su un pezzo di carta non posso schiacciare, venire giù la tendina, far comparire il menu. Magari in realtà posso avere il secondo foglio di carta con il menu che è comparso. Se clicchi qui succede, ma secondo me viene fuori il menu, bravo. Il menu sarebbe questo, e le voci del menu che cosa fanno? Bassa fedeltà, chiaramente, non, è, non è molto fedele un pezzo di carta rispetto all'interfaccia vera e propria. Sicuramente costa molto meno, è più flessibile, tutto sommato, e comunque ti dà un'idea del meccanismo di funzionamento dell'interfaccia. Um, vabbè, qui parla di competenza funzionale, che è abbastanza simile come categoria rispetto alla copertura di prima. Non so leggere tutto: parla di completezza orizzontale o verticale. Nel senso orizzontale si dice copro in modo più o meno uniforme, molte funzioni. Verticale significa copre in modo molto approfondito, poche funzioni. Qui c'è questo termine diagonale che alcuni usano per dire io copro in modo generico la maggior parte delle funzioni e poi per me scelgo alcune che vado a approfondire, che sono quelle che dicevamo più critiche. Um, questi prodotti possono essere... Statici, dinamici e interattivi dal punto di vista, chiaramente se il pezzo di carta è statico, non cambia. Eh, la differenza tra dinamico e interattivo è che il dinamico è qualcosa che cambia, che si muove, ma non è detto che si muova in risposta precisa all'azione che fai tu. Ad esempio, un video. Un video di come interfaccia va avanti, dei passaggi, è qualcosa di dinamico ma non è interattivo perché non puoi cambiare in modo che vuoi. La presentazione PowerPoint ti fa vedere varie videate anche. Interattivo è quando effettivamente il percorso che prende la, la dimostrazione, il test, il prototipo, dipende da ciò che l'utente fa. E di fatto siamo già molto vicini ad avere un'implementazione, magari un'implementazione quasi completa dell'interfaccia che, che magari lavora con dei dati inventati perché è sganciato dal database. Ma è comunque qualcosa già di abbastanza avanzato. Um. Poi ci sono questo attributo che ha la durabilità per quanto si pensa che duri il prototipo, nel senso che ci sono dei prototipi che sono usa e getta. Prendo per fare un esperimento, faccio un prototipo, lo testo e dopodiché l'unica cosa che mi serve sono i risultati di questo test che mi sono serviti per capire magari come implementare una certa funzione. Poi quella funzione diventa il modo di implementarla, lo riplicherò magari in 20 posti all'interno del sistema informativo. Ma il prototipo era più astratto, era più generale. Oppure, l'ultima categoria con l'operativo, c'è cioè un prototipo che in realtà è uno stato di avanzamento del prodotto vero e proprio. Quindi, un prototipo che gradualmente evolve, si trasforma e poi diventa il prodotto. Questo è un percorso possibile. Cioè, del, del prodotto, molte delle tecniche di sviluppo agile del software che oggi vanno di gran moda, soprattutto nel campo dell'ICT, delle applicazioni web e mobile, è quello di dire, cerca di arrivare il prima possibile a qualcosa che funzioni, che magari fa il 5% di quello che dovrà fare, ma comincia a funzionare, comincia a testarlo, poi via via lo migliori. Eh? Però hai già un prototipo iniziale, altamente non funzionale, Mancano molte funzionalità, ma esistente. E si può usare per testare via via, incrementalmente, le varie funzioni che aggiungi. Quindi quel prototipo a un certo punto dirà: ok, 1.0, questa è l'applicazione. Ma fino al giorno prima era solamente un prototipo. Ehm, vabbè, che, che faccia hanno questi prototipi? Beh, si parte di solito da una cosa del genere, no? I cosiddetti, i cosiddetti schizzi back of, back of the envelope oppure che tante volte capita che vado a finire sul primo pezzo di carta che hai sotto mano, tipo una busta oppure un, eh, un fazzoletto un tovagliolo no? eh, che danno un'idea generale delle, in questo caso, delle relazioni che ci sono e delle, dei percorsi che dovrà fare l'utente eh, questo è quasi sempre il punto di partenza. È chiaro che questo non usiamo con degli utenti veri, ma, ma è comunque un primo abbozzo, in questo caso, dell'architettura dell di navigazione di un sito. E poi questo viene via via raffinato. No? Questi sempre schizzi fatti a mano che ipotizzano delle possibili videate all'interno di un'applicazione e le frecce che ipotizzano i percorsi all'interno di queste videate. Quindi l'utente è qua, clicca questo, poi vedrà quest'altra cosa, se tocca questo bottone torna indietro, quest'altro bottone tornerà indietro, eccetera. È chiaro che non sono auto-esplicative queste cose, perché se uno si perde il contesto in cui sono state fatte, non capisce più che cosa sono, perché sono altamente semplificate. No? Cioè... Però sono dei primi passaggi, che possono servire inizialmente come test interno, e poi magari anche come test con qualche gruppo di utenti. E qui facciamo già delle scelte, le scelte che stiamo facendo è quante videate mostriamo, come sono collegate tra di loro e quali informazioni c'è in ciascuna videata. E quante videate, quanti passi facciamo è molto legato a quali sono i passi del nostro caso d'uso. Perché ogni passaggio deve mostrare certe cose, richiedere certi dati e quindi sarà un'importazione diversa dell'interfaccia. E la controparte, quando passavamo al caso d'uso abbiamo detto cerchiamo di pensare solamente a che cosa, non ancora al come. E qui stiamo pensando al come, come contenere i dati del che cosa, del caso d'uso. E qui idem è un altro, che sono esempi che ho un po' trovato in giro, di altri tipi di storyboard, che fanno vedere una serie di videate, si chiama storyboard perché sono proprio una, una narrazione di una storia, in cui attraverso una serie di videate legate in sequenza, non è la singola videata, il dettaglio della singola videata di come funziona questo link, ma è come si relazionano tra di loro queste parti. Tra l'altro, prendendo questo senza entrare nel dettaglio di cosa potrebbe essere questo storico, quello che è noto è stata fatta una scelta di mantenere in questo CD Shop, la parte sinistra sempre uguale e la parte destra cambia. È un modo. Mantengo, se vogliamo, il titolo e il menu di sinistra costanti e il contenuto, beh in questo caso probabilmente qua c'è un'immagine decorativa il contenuto invece cambia in funzione del passo che sto compiendo. Ecco, questo nella bruttezza, nella semplicità di questo elemento, mi ha già, fatto, mi ha già costretto a dire che questo è il titolo e questo è il menu. E non posso interpretarli in un modo tanto diverso. Sia perché questa è l'unica cosa che rimangono sempre uguali. Questo è sopra, in alto, occupato la larghezza, quello è il posto del titolo. Non ci metto altre cose lì sotto. Sto usando le convenzioni a cui siamo abituati. Questo a sinistra cosa può essere? Alla prima vista potrei non saperlo, potrebbe essere una descrizione, potrebbe essere... Però ho delle voci che vedo a volte sottolineata la prima e a volte sottolineata la seconda. Allora, effettivamente mi sta dicendo le voci del menu a cui si riferisce il contenuto della destra. Se bastano pochissimi indizi affinché la nostra mente classifichi delle informazioni in un certo modo, non c'è bisogno di scrivere il menù davanti se vi accorgete che c'è bisogno di scrivere il menù vuol dire che l'avete fatto male che non è riconoscibile a colpo d'occhio è chiaro che riuscire a creare cose di questo genere richiede esperienza, richiede diciamo, professionalità in questo campo Sapere già, è molta esperienza sono sì, dei libri che studi e dicono guarda, negli ultimi vent'anni abbiamo scoperto che è meglio le cose sinistra, il menù mettere a sinistra piuttosto che a destra a me non verrebbe mai in mente di metterlo a destra, forse perché siamo abituati a vedere a sinistra, però questo è un punto d'arrivo, eh, non è un dato di fatto, non c'è nessuna legge che ti occhi, a meno che non siamo nei paesi arabi. Eh, e come fai a dire che qualcosa è meglio di qualcos'altro? Cioè una volta che ho il prototipo, cosa me ne faccio? Eh, devo cercare di capire, prima dicevamo se gli utenti preferiscono l'uno o l'altro, se è più usabile l'uno o l'altro. Ok, più usabile non vuol dire niente. Finché non lo declino con una serie di valori quantificabili. Ad esempio, un, un, un valore facilmente quantificabile è l'efficienza. Quanto tempo ci mette un utente a fare una cosa? Su due gruppi di utenti c'è un gruppo che è significativamente statisticamente più veloce dell'altro? Se sì, quell'interfaccia è più efficiente, perché permette all'utente di arrivare allo stesso risultato nel tempo minore, oppure l'altra metrica molto importante è la frequenza degli errori. Diamo per errori di due tipi, c'è l'errore che poi l'utente corregge oppure l'errore che poi l'utente non corregge perché non se ne accorge. Nel primo caso è una perdita di tempo, supponiamo che ovviamente l'interfaccia ti permetta di correggere le cose dopo le inserite, e nel secondo caso invece è un errore più grave perché un dato sporco entra nel sistema un dato errato, cancella qualche cosa per sbaglio, eccetera. Quindi ci sono interfacce che ti impediscono di più di fare degli errori, altre invece che... Mi ricordo ancora, infatti poi dopo l'ho disinstallata, c'era un'applicazione, appunto per fare un esempio sugli errori, eh, un servizio che io spesso chiamo chiama Tripit, che serve per organizzare informazioni quando fai un viaggio, quindi ci metti dentro le prenotazioni e fa la, eh, di fatto la, la, la, il piano di viaggio, no? ti dice ok, a quest'ora sei in questo posto, prendi questo oro, prendi questo treno, prendi questo albergo, eccetera. Su PC lo usavo lo uso normalmente. Ho provato a usare l'interfaccia mobile su, su tablet, e semplicemente poi oh, avevo inserito un dato che dovevo cancellare, apro il menu sul tablet e c'erano due voci vicine, la prima della quale era cancella questo elemento, la seconda era cancella l'intero viaggio. No? Una è delete item e l'altra delete tree. Voi capite che col dito sono andato quello sbagliato. Tranquillo, ho perso tutto. Ho no? perso l'intero viaggio che è... eh, appena che è quasi finito allora non serviva, è... Era eh, una versione stampata. Però in quel caso è un piccolo errore perché l'utente seleziona la volte sbagliato del menu. Se la voce del menu ti dice inserisci, ti viene di inserimento e tu dici ma che cos'è sta roba? Torna indietro. Ma se cancella tutto, magari una conferma in più, oppure mettere in un posto un po' meno accessibile, un po' meno vicino al menù dove c'è inserisci, cancella elemento, poi insieme. Cancella tutto, poi aiuto, poi cioè, impostazioni, tutto allo stesso livello, non, non va bene. Quindi ci sono interfacce che inducono proprio in errore. L'elemento di soddisfazione è più soggettivo: si può raccogliere attraverso questionari in non molti altri modi. Cioè, molte volte sarà capitato navigando sui siti, ah, stiamo valutando i miglioramenti di questo sito, hai voglia di spendere 5 minuti a rispondere a un questionario? Poi mi stupisce sempre che le domande che ti fanno non c'entrano niente col sito, ma più magari col prodotto, quindi. Eh, quindi esistono all'interno delle metodologie di progettazione delle metriche e dei modi per andare a misurare questi dati che ci permettono poi di, di fare delle scelte, prendere delle decisioni in modo ehm, diciamo così, ragionato eh, ok, il tipo di, di prototipo che useremo noi prende il nome spesso di mockup oppure di wireframe. Eh, queste due videate sono due videate che rappresentano lo stesso tipo di, di interfaccia dentro, l'ho buttato giù un po' di elementi più o meno a caso. Eh, wireframe sta per eh, pezzi ferro, no? Eh, cioè io non faccio una statua, non faccio un mobile, non faccio. La borsa, non la completo, però col fil di ferro ne metto sullo scheletro in modo che si possa vedere no, preso dal, dal design si possa vedere quali sono le sue forme i suoi ingombri, la sua maneggevolezza eccetera ecco, wireframe è la stessa cosa do, ti do la struttura ti do gli elementi, non ti metto tutto non ti metto a posto i font, non ti metto a posto i colori non ti metto a posto l'ombreggiatura, non ti metto a posto le icone non ti metto... ma ti dico quali elementi ci sono quindi tu ti rendi conto gli spazi gli elementi, la maneggevolezza, con questi stessi concetti. A volte si usa anche il termine, anzi, in realtà si usa forse di più, moccaccio e abbozzo, sbottatura. Ehm, il tool che useremo, che si chiama Balsamic, eh, o Balsami, che non so dove sia l'accento, ehm, ti permette di disegnarli di in entrambi i modi. Questa è esattamente la stessa cosa in cui ho cambiato lo stile di visualizzazione, quella di destra, lui lo chiama wireframe, quella di sinistra mockup. Eh, questa di sinistra, appositamente, ha une, ha, cerca di dare un effetto quasi del disegnato a mano. No? Mentre questa di destra cerca invece di dare un effetto quasi finito, ma molto molto semplice, snello, lineare. Dipende un po', tipicamente il, è proprio solo un aspetto grafico. Però se tu dai all'utente in mano una cosa sbozzata, boccata, ma disegnata in questo modo, lui lo tratta come uno schizzo concettuale. Mentre questo ha un aspetto un pochino più finito. Allora mi aspetto quasi che funzioni. E allora in fasi diverse, proprio anche tipo, il linguaggio in cui è scritto, no? la carta su cui lo stampa. Eh, per, Diciamo, fa sì che l'utente lo percepisca in un modo diverso e quindi lo posso usare, tu lo possa usare per andare a estrarre informazioni di tipo diverso. Ma a parte questo, diciamo così, questi termini spesso sono usati in modo abbastanza intercambiabile. Poi la, la, la precisione, qui rientra nel livello del discorso del livello di dettaglio, il, il disegno di sinistra viene percepito come un prototipo più a bassa fedeltà rispetto a quello di destra. Eh, tanti prototipi possono essere fatti di carta. Ma qui c'è un esempio di un signore che si è stampato un certo numero di iPhone vuoti sulla carta, ritagliati, e poi all'interno di ciascuno, a mano, ha disegnato delle possibili interfacce icone in che erano tutte le possibili videate della sua applicazione. Eh, può far sorridere, ma è utilissimo una cosa del genere. Uno, perché puoi fare il testing davvero, metto questo, schiaccio questo, poi cosa compare? Compare quest'altro, eccetera. no? Due, perché poi quando lo dai in mano agli sviluppatori, sanno già cosa devono fare, non devono capirlo da una descrizione che è scritta in un documento di specifica. Sì, c'è la specifica, ma c'è l'idea di come dovrà venire fuori. Magari c'è lo stesso sviluppatore che dice no, no ma, sta qua, ma sta roba qua, ma sta roba qua, non si può mica fare. No? E riesci a... Sono estremamente comunicative queste. Eh, oppure ci sono i prototipi ad esempio fatti in PowerPoint questo è un prototipo di un orologio ma adesso va tanto di moda queste cose in cui io ho tratto due pezzettini una presentazione PowerPoint in cui nelle varie slide della presentazione ci sono diciamo, videate diverse di questo orologio e col minimo di capacità di animazione che ha powerpoint sapete che in powerpoint voi potete mettere dei link per cui cliccando su un bottone su un pezzo del, dell'immagine ti può portare alla slide 27 o alla 22 no? allora con questo si riesce già a emulare un, un pochino il comportamento dell'interfaccia allora se l'utente che clicca qua su quest'area magari cliccando su questo ti porta a questo cliccando su uno di questi bottoni ti porta un'altra slide quindi per carità è molto approssimativa però è già qualcosa di più è già un minimo di interazione in più. questi bottoni qua invece sono fuori dall'interfaccia e servono a emulare eventi esterni cioè, sms ricevuto cioè questo qua è collegato anche con un telefono e non è che tu dici al telefono che hai ricevuto un sms è contrario, è sincrono l'evento l'SMS viene ricevuto e di conseguenza il telefono cambia interfaccia. Allora, a livello di simulazione come faccio a farlo vedere? Se è di carta, dico, oh guarda, è arrivato un SMS, e ti do il pezzettino okay. Se invece qua è qua in PowerPoint, dico, guarda, è arrivato l'SMS, schiaccia qua per vedere cosa succede. Quindi sono simulazioni di eventi esterni. Sono tecniche molto semplici, però ci permettono già di giocare con la nostra idea, ma mesi prima che ci sia qualcosa di funzionante e di provare a scartare idee e prove ci diciamo prima noi non ci piace, quando ci piace la facciamo a giocare a qualcun altro non gli piacerà, lo modificheremo, eccetera e quindi esistono in realtà molte risorse per fare queste cose, ad esempio questa qua è un'immagine che ho trovato questo tutto qua, questo tutto qua eh, che ha eh, un'immagine pronta per essere ritagliata, cioè voi la caricate in Photoshop o in qualche programma di disegno, volete fare il mock-up dell'applicazione su iPhone, allora potete prendere questo, ritagliare proprio il pezzo di immagine per copia in e incolla e disegnarlo. Eh. Tanto alla fine le interfacce moderne sono fatte riusando sempre gli stessi tipi di, di, di elementi. No? E quindi hai già i pezzi... come si deve in italiano lo stencil. Già, al senso era quello ricordate quando disegnavi avevi le forme da ripassare per le letterine eccetera non so che se erano nomi italiani e questo eh, disegni chiaramente usando i pezzettini che il sistema operativo ti darebbe hai la, hai la cornice le dimensioni in pixel sono giuste e quindi devi semplicemente spostare le cose oppure usi un programma più evoluto apposta per farlo ma questo è già proprio il livello potresti usare Paint di Windows per fare questa cosa qui quindi quando andiamo a progettare queste cose che, a quanti livelli ragioniamo? perlomeno a tre livelli e adesso poi possiamo provare a fare qualche esercizio di, di, di applicazione di queste cose il livello più alto è quello dell'architettura l'architettura dell'informazione cioè tutte le funzionalità del mio sito dove le mando? In quale parte dell'applicazione? La funzionalità è una... Immaginate il documento dei requisiti è un documento tipicamente piatto. Se il sito deve fare 183 cose. Per comodità mia queste 183 cose te le ho divise magari in aree funzionali. Ma non c'è scritto in nessuna parte che le aree funzionali in cui ho raggruppato i requisiti debbano corrispondere alle aree dell'interfaccia. Anzi, tipicamente no. Perché altrimenti si rischia di fare, come abbiamo già visto nell'esempio del Politecnico la volta scorsa, un'interfaccia la cui struttura dell'interfaccia rispecchia l'organizzazione che la produce e non rispecchia le funzioni percepite dall'utente. Quindi uno dovrebbe prendere le varie funzionalità e dire ok, queste qui come le rimescolo, come le raggruppo in categorie, categorie percettibili e utili agli utenti? Che, qual è il menu di primo livello qual è il menu di secondo livello come chiamo le voci del menu? possibilmente cercando di, di evitare termini gergali tecnici o non noti come faccio a fare in modo che all'interno di un menu le varie voci siano tutte allo stesso livello, il dettaglio e non una molto più dettagliata dell'altra per cui alla fine l'utente poi non riesce più a orientarsi è un po' come fare Architettura. Cioè se tu dovessi costruire una città dove metti le strade principali, dove metti quelle secondarie, come le organizzi in modo che chi ci vive dentro sappia orientarsi anche se è la prima o la seconda volta che ci viene. Lo fai organizzando la mappa del sito. L'architettura dell'informazione si occupa essenzialmente di tre cose. La mappa del sito, i nomi da dare ai vari elementi, tipicamente i menu. E terzo, la collocazione delle varie funzioni all'interno della mappa. Se cioè, una volta che ho fatto una mappa di questo genere, c'è una funzione per aggiungere un nuovo utente, so già dove metterla. Se la mappa del sito è fatta bene, l'attribuzione di funzioni alle sezioni del sito diventa quasi naturale. Questo è un aspetto da bibliotecario quasi. E questo vede il sistema informativo nel suo complesso. Ho usato 27 volte la parola sito, perché come vi dicevo ho sempre in mente le applicazioni web, che sono quelle che vanno a parla maggiore, ma potrebbe anche essere l'applicazione mobile oppure il programma eh, da installare. Poi c'è il secondo livello. Quindi ho deciso l'organizzazione generale, definisco un layout. Layout è spazio. Mentre l'architettura dell'informazione parla di uno spazio mentale, cioè di come colloco le informazioni come voglio che il mio utente si faccia un modello concettuale dei servizi che offro? Il layout è lo spazio fisico. Cioè dove metto le cose nella pagina? Il titolo lo metto in alto. Ok, quanto lo faccio largo? Alto, spesso? Allineato a sinistra, centrato, allineato a destra? Eh, cosa metto a sinistra, cosa metto a destra? Metto un menu, lo metto orizzontale, lo metto verticale? Quanto spazio lascio alle informazioni, quanto spazio lascio ai dati, eccetera. Eh, e non è un aspetto solo estetico, c'è dentro molta estetica, ovviamente, con gusto, eccetera, bilanciamento, e ci sono tante linee guida che ci possono aiutare. Ma dal nostro punto di vista, ogni spazio, ogni pezzo di interfaccia, ogni parte della pagina deve essere facilmente identificabile rispetto a queste due domande, che ho chiamato valenza informativa e valenza funzionale. Ma eh, no, mi sono inventato io questi eh. termini. Valenza informativa, cioè, che cosa contiene? Cosa ci metto lì dentro? Se ti faccio vedere un layout, scusate, come questo, sto andando avanti, ma... Cosa ci metto qua? Il titolo, cosa ci metto qua? Ora ci metto qua sotto. Allora, devo sapere, vedete che anni di convenzioni e un layout fatto bene ti permettono di capire, senza ancora vedere, non c'è scritto niente. È un esercizio che è molto bello fare, a me, quando uno quasi spiove, quindi può andare bene. Prendete un sito qualunque, che conoscete, e cercate nella versione cinese o giapponese di una lingua particolarmente non nota a voi per cui aprite quel sito e non ci capite nulla del, del singolo testo ovviamente ma è, vedrete che l'organizzazione, il layout vi fa già capire come funziona vi permette di capire qual è il menu, qual è il titolo qual è la voce eccetera quali sono gli elementi interattivi, qual è il titolo, il sottotitolo il titolo, il nome dell'articolo eccetera eccetera se è fatto bene, non avete bisogno di capire il contenuto per capire che cosa ci sta lì per, per capire di che natura è questo contenuto se è fatto male invece non si capisce nulla um, anche per questo molti mock-up di siti per quando studi il layout appositamente ci mettono del testo illeggibile se non ci mettono lo stesso testo che comparirà sul sito vero perché altrimenti ti devi, perché se tu leggi scritto, registrati, sai cioè, che, beh no, è, cioè, leggi scritto diciamo, dei nomi di categorie specifici, allora sei orientato dal nome di quelle categorie che ti aiutano a capire che cosa dovrebbe essere quell'elemento. In realtà tu dovresti riuscire a capire che cosa deve essere quell'elemento, cosa contiene, senza ancora leggerlo. E quindi ci mettono delle parole fasulle. Famoso il sito Lipsum, lo conoscete? Lipsum.com Molti, intanto oggi non rispondono, siamo generatori di Loremipsum. Li avrete magari, già, non so se avete già visto in giro, spesso c'è un generatore di testo fasullo che visto lontano sembra testo normale non è che vuoi far camminare il gatto sulla tastiera no? perché poi viene fuori qualcosa che si vede che è artificiosa, troppe lettere questo funziona bene oggi. No? Eh, per cui esistono dei generatori di testo che visto a una certa distanza sembra sembra inglese, sembra italiano, sembra, ma in realtà è fatto di parole inventate eh, adesso lo qui Ad esempio, un tipico passaggio è questo, adesso qua non si rivede, no, questo, questo, quel paragrafo lì, io si dopo, si l'arco, eccetera. Sembra latino, non è latino, non cercate di tradurlo. È semplicemente sillabe messe una a fianco dell'altra. Ci, ci sono dei siti, sì, questo qua è inglese, ma che non vogliono dire nulla, eh? non, non, non provate a vedere, sono il segni a posto, tengono spazio, ok? E questo ci serve per eh, a, a, diciamo, poter scindere il layout, l'organizzazione degli spazi dalla chiarezza del contenuto, magari in più lingue, non ti interessa. E poi ogni spazio ha una valenza funzionale, cioè che cosa contiene, che cos'è, e a che cosa serve, che cosa ci posso fare serve per fare il login, il menu serve per scegliere la sezione del sito in cui voglio andare, il titolo serve a dirmi dove sono e se lo clicco a tornare nella page, eccetera. Quindi da come è messo, da dove è messo, quindi quanto è grosso, dove è messo rispetto agli altri, devo quasi sempre, sono in grado di rispondere a queste due domande. Questo sulla macrostruttura, ma anche poi sulla microstruttura, quando faccio un modulino per inserimento, nome cognome, eccetera, devo deve essere chiaro, ogni pezzo di questo forum, di questa parte di pagina in cui sono i dati, cosa contiene e a che cosa serve okay? facile da dire in generale poi nella pratica ci si fa del male ecco, a che cosa serve serve per inserire, serve per leggere serve per dare un comando, se clicco quella cosa lì, la pagina scompare vado da un'altra parte o rimango lì tutte cose a cui dovrei dare una risposta prima ancora di pensarci se è fatto bene. Dopodiché eh, c'è il livello più basso, che è quello più concreto, che è quello dell'interazione vera e propria. Cioè come l'utente può toccare questa cosa? Cosa ci può fare? Può scriverci dentro, può spostarli, può ingrandirli, può riordinarlo, può... Eh, dicevo, e io qui ho provato a elencare i tipi di cose che puoi fare su un'interfaccia, che prescindono dai dati su cui lavori. No? Ad esempio, la prima cosa che puoi fare è vedere, leggere. Qui la domanda è l'utente cosa può fare con quel pezzo di interfaccia, con quel bottone, con quella parte di pagina. PowerPoint, quando sono in modalità presentazione, posso solamente leggere o visualizzare se ci sono delle immagini. Non posso fare altro adesso. In realtà posso fare un'altra cosa, opa, navigare, cioè andare avanti e indietro. In questo caso, questa interfaccia mi offre due cose. Posso vedere, cioè leggere, cioè che lui mi fa vedere, e spostarmi avanti e indietro. Buono che voglio fare altre cose, devo uscire, devo modalità la presentazione, arrivare al programma completo, e allora lì qui so potrò fare anche altre cose. Eh, analizzare, cioè mi viene presentata una tabella di dati o un grafico, e questa non è leggere. Leggere è un paragrafo di testo, un articolo. La tabella non la leggo, non la leggete mai, dalla prima riga all'ultima, così si da sinistra, da destra. La ragionate per righe e per colonne. Quindi a seconda di cosa si fiaffate voi sulla pagina, state dicendo all'utente che cosa ci deve fare. O meglio, che cosa ci può fare, perché poi se non c'ha voglia non lo fa e basta. Oppure potete permettere all'utente di inserire del testo. Allora, come fa l'utente a sapere se c'è del testo su una pagina, se c'è già un, una parte di testo, se lui può inserirlo, modificarlo oppure no? Ci sono tanti piccoli indizi, no? Ad esempio, di solito, se c'è un bordino intorno, quel bordino delimita l'area in cui l'utente può scrivere. Se non c'è il bordino, si presume che quello sia testo che puoi solo leggere ma non puoi modificare. Poi il bordino può essere fatto in 50.000 modi diversi, cambiando lo sfondo, mettendo le sfumature, ma questo sono aspetti estetici. Oppure c'è un bottoncino a fianco che è una matitina, di solito, o qualcosa di questo genere, oppure ancora più esplicito un bottone edit, per dire modifica questo. Eh, fatemi fare un esempio oggi è veloce eh? Vabbè, facciamo per un attimo un esempio quando arriva nel frattempo carico scegliere c'è un elenco di possibilità ne scelgo una o ne scelgo più ah, sull'inserire testo o numeri molto, molto spesso l'artificio la, grafico per permetterti di inserire del testo è lo stesso che ti permette di inserire dei numeri, è tu che dal contesto capisci se quello deve essere un numero o deve essere il testo libero Purtroppo sui numeri non, non c'è molto da fare. Oppure scegliere. Hai un elenco di voci, un elenco puntato, un elenco con delle caselle a fianco, hai una, un rettangolo all'interno del quale ci sono delle voci che puoi scegliere, e ne scegli una. Ad esempio, tra inserire e scegliere, molte volte c'è tensione. Pensate a un secondo me, degli elementi di interfaccia che ha fatto peggio nel smartphone, in particolare prima che ho uscito nell'iPhone che faceva l'inserimento delle ore, no? quando devo impostare la sveglia e tutto ciò. Cioè. C'era quella cosa bellissima da vedere che ruotava, però la rotella di destra che aveva 60 posizioni diventavi scemo, prima di trovare quello giusto, no? Allora, avessi avuto la tastellina sotto da poter scrivere 35, facevo prima che non... Allora, questo qui è un trade-off, tra inserire, cioè la casella di testo in cui metti il numero, e scegliere, ti do l'elenco di tutte e 60 le possibilità e vatti a trovare quelle che ti piace. Meglio uno, meglio l'altra, meglio tutte e due, meglio... Eh, allora, se ho... Alla fine l'obiettivo lo, lo, è lo stesso, cioè a livello di valenza funzionale, l'obiettivo è lo stesso, inserire il, i minuti a livello di interazione cambia perché il modo con cui ottengo quell'obiettivo funzionale è cambiato, è diverso poi ho delle operazioni anche di più alto livello ad esempio io qua cerco di distinguere tra ricerca e filtraggio immaginate di avere eh, un elenco o meglio un database con 100.000 elementi, che ne so, il vostro catalogo dei vari, dei vari, delle parti dei prodotti che vengono la vostra azienda usa, no? che vanno dalla vita, dal bullone, alla flangia, eccetera. Ne hai Come fai a trovare quello giusto? E essenzialmente mm. hai due modi. Un modo è ricercare, cioè immettere delle caratteristiche che tu conosci di quel prodotto e chiedere al sistema dammi tutti quelli che corrispondono a queste caratteristiche. Quindi posso scegliere il peso, il prezzo, se lo conosco il codice, se lo conosco il fornitore, se lo conosco la descrizione o un pezzo della descrizione, metto dei dati che conosco e poi dico cerca. Questa ricerca può essere la cosiddetta ricerca libera, cioè una casella di testo in cui metto le cose e poi ci pensa il sistema a capire cosa ho oppure la cosiddetta ricerca avanzata in cui ho tanti campi in cui vado a scegliere un campo per dire codice un campo per dire fornitore un campo per dire peso, colore eccetera. partendo dalle informazioni che conosco frammentare mi dai l'elenco di tutti gli elementi che corrispondono a questa. e mi dai un elenco da cui scegliere a questo punto ma io l'elenco completo non te lo potrò mai dare perché è troppo lungo non è qualcosa che potrai scegliere. Oppure c'è un altro modo di fare ricerca che è il cosiddetto filtraggio. Cioè io ti faccio vedere comunque un pezzo di elenco, poi tu mi metti dei filtri su alcune colonne e quindi io ti via via restringo sempre di più l'elenco che ti sto mostrando. Se voi pensate, questo è la tipica, cioè il tipico pattern da sistemi di commercio elettronico, Prendete Amazon, fa entrambe le cose. Le fa, poi fa, arriveranno. No? Ti permette di specificare un prodotto, ma nel momento in cui hai fatto una ricerca, ti permette poi via via di restringere il risultato di questa ricerca, o modificando le specifiche che hai dato, oppure filtrando certe categorie. No. Tipicamente te le mostra sulla sinistra, adesso prima o poi riusciremo a vederle forse. Poi ci sono cose più specifiche, tipo selezionare un elemento, selezionare, una, insomma, pensate alla galleria di immagini, seleziono un gruppo, oppure del testo, seleziono una parzione di testo, oppure in alcuni casi sposti delle cose, col drag and drop del mouse, oppure con lo swipe delle dita, sono già azioni più, più di nicchia, se vogliamo, queste sarebbero molte altre. Ecco, dal punto di vista dei sistemi gestionali sono le prime, no? quelle più importanti, mi sposto, cerco, inserisco... Non c'è cancellare. Cancellare è un'operazione di conferma. Cancellare qualche cosa significa prima trovarlo e poi confermare che lo vuoi cancellare. E io su questo farei anche molta attenzione ai verbi. Noi parlavamo l'altra settimana del, no, come esempio del registro elettronico. Allora, quando devo dare un voto? Io non dirò mai nell'interfaccia inserisci nome e cognome, inserisci i dati dello studente. Non ci sarà mai un passo in cui dico inserisci i dati dello studente che presuppone dal punto di vista dell'interfaccia avere dei campi di testa in cui il docente no? scrive il cognome e il nome dello studente. Uno perché è inefficiente se vedi una classe saranno 30, no? Faglieli vedere e lui sceglie quello che vuole perché lo obbliga a scrivere il nome? No? no? Gli fai vedere, cioè se lui avesse il registro cartaceo il nome ce l'ha davanti tu gli dai il registro elettronico e anziché leggere il nome devi ricordarselo a memoria e poi, comunque, quando tu scrivi Rossi Mario o Ferrero Paolo che a Torino ce ne saranno 12.000 e magari in quella classe ce ne sono due allora, non è comunque, quell'informazione costa fornirla da parte dell'utente, e comunque non è risolutiva, perché magari ce n'è più di uno. È comunque un passaggio in cui ti, o, o ti faccio inserire la matricola, allora con un dato univoco, o se ti faccio inserire dei dati che poi non sono univoci, e comunque ci sarà un passaggio in più. Allora, tanto vale che il sistema visualizzi un elenco e permette di scegliere da quell'elenco. È la modalità con cui vogliamo che l'utente interagisca. Ma anche il caso di inserimento della domanda dice: no, no, no, ma io voglio che l'utente voglio semplificare l'interfaccia, che spesso vuol dire voglio semplificarmi il lavoro per farla, e chiedo al docente di inserire la matricola. Pericolosissimo perché la matricola è un numero che non parla da solo, non dice nulla, il fatto di un errore di battitura potrebbe dare il, allora, il voto alla persona sbagliata. Allora, se decidessi che a un certo punto nella mia interfaccia per dare i voti c'è il passaggio, il docente inserisce la matricola, sicuramente il passaggio dopo è eh, il sistema visualizza il nome e cognome, i dettagli della persona e il docente conferma che sia la persona giusta. Deve esserci questa conferma perché il dato che ho inserito è troppo soggetto d'errore. No? E così via, in certo senso siamo noi che dobbiamo scegliere pensando il modo con cui faccio inserire l'utente rende le cose più o meno facili, più o meno difficili, più o meno veloci, più o meno rischiosi, a rischio di errore oppure no, e devo sempre chiedermi qual è il modo migliore per eh, mostrare le cose all'utente. Eh, vediamo se arriviamo. No, Amazon ha dormito, eh. si è andato in timeout prima di. Sono solo io da qua che non... E oggi non va avanti. Bene. Eh, come... quali sono, alla fine, gli elementi pratici che abbiamo a disposizione per poter fare queste cose, per poter offrire all'utente, perché queste sono azioni che l'utente può fare, cioè che noi vogliamo permettere all'utente. Come facciamo per mettergliele? Con degli elementi specifici all'interno dell'interfaccia utente che prendono il nome, hanno preso il nome negli anni, controlli oppure widget, che, che, è una, che è una parola che non vuole nulla, che non vuol dire nulla, è stato no? usato per dire, cosette, no? oggettini. E noi siamo abituati a tutti questi, no? Eh, io qua ho allora, raccolto alcune immagini questa era un'immagine che era i widget presenti ad esempio in Windows Google in realtà queste sono l'immagine immagini non si molto perché a fianco di ciascuno ci sono dei commenti però vediamo i bottoni ok annulla le finestre di dialogo i campi di testo gli... i menu le barre di progresso i... le rappresentazioni ad albero gli elenchi, la tabella, eccetera, gli slider, le barre di stato, le barre delle icone, tutti gli elementi che usiamo quotidianamente. Eh, chi ha fatto il corso con me l'anno scorso abbiamo usato una libreria grafica che si chiamava JavaFX eh, che ha al suo interno una libreria di controlli, per cui noi potevamo decidere di mettere un bottone, una serie di bottoni, bottoni tondi, quelli quadrati, adesso entreremo più nel dettaglio, eh, sul discorso mobile ad esempio questo è molto simile a quello precedente sono i simboli che ha a disposizione il progettista di interfaccia se il suo canale di distribuzione in questo caso è un iPhone analogamente se il suo canale di distribuzione è un dispositivo Android invece avrà elementi riconducibili sono gli stessi qui ci sono i bottoni e qua ci sono i bottoni basta trovarli da qualche parte e questo è il famoso slider che odiavo prima, che dicevo prima, sui minuti, sulle ore e sui minuti. Quindi abbiamo a disposizione tutti questi widget, questi controlli con cui costruire l'interfaccia. Ciascuno di questi avrà una sua valenza specifica. No? Um. Torniamo un attimo indietro, prima di andare avanti sui widget, dicevamo, parlavamo di ricerca e filtraggio, no? Se io voglio cercare, che ne so, un frullatore, non so cosa viene, non ho provato prima. Mentre lui cerca proviamo a vedere, in questa in realtà l'home page è sempre molto particolare, perché è diversa dal resto del sito riconosciamo alcune parti il titolo il campo di ricerca e qui vediamo che non c'è un menu o meglio ci sono dei menu molto particolari, c'è cioè il carrello, l'account, eccetera sono delle voci particolari no? su questo sito non c'è un menu principale, ci sono degli esempi sotto ecco in questo caso è arrivata la ricerca del frullatore A questo punto io ho la possibilità, cioè chi ha comprato questo sito mi ha dato la possibilità di scoprire i prodotti almeno in tre modi diversi. Un modo è analizzare un elenco e via paginazione, qua sotto, andare avanti con le pagine successive di questo elenco. Se fosse un'interfaccia mobile, di solito la paginazione non si fa. Ma si fa quello che ti dice lo scrolling infinito, cioè più vai giù, più ti carica cose. No? Facebook fa così anche sull'interfaccia web. Non c'è mai pagina successiva. Se vai giù, lui vedi che ti aggiunge roba man mano che vai giù. Te ne accorgi particolarmente se sei in una connessione di rete lenta, per cui non c'è nulla, poi compare. Mentre invece... La, la, la metafora classica desktop per avere delle pagine e passare da pagine successive e questo è un modo elenchi e paginazione di elenchi, l'altro modo è in qualunque momento posso modificare questo quindi posso dire flottore a immersione, scrivo flottore a immersione, magari me lo suggerisce anche guardate oppure posso filtrare per marca e quindi voglio solo quelli della philips e quindi ho ristretto l'elenco ha una categoria più piccola, adesso questa è stata evidenziata in qualche modo per dire guarda che stai vedendo solamente questo. Quindi in questo caso sto parlando di filtrare, cioè ho un elenco potenzialmente molto lungo e di questo elenco vedo solamente un sottoinsieme degli elementi che soddisfano questo ulteriore criterio di ricerca che è qua a Fianco. Quindi queste tre modalità, scansione e paginazione, ricerca libera, filtro per categorie, sono tutte insieme. Amazon le fa tutte e tre insieme nella in stessa interfaccia. Se pensate, poi come sempre quando uno deve pensare delle soluzioni, la prima cosa è andare a vedere, diciamo così, a chi fa le cose bene, no? Per, dal punto di vista dell'e-commerce, e quindi ricerca di prodotti, Amazon è uno di quelli che funziona veramente, che ha le soluzioni migliori, anche se è un po' pesante come interfaccia nel suo conto. Um, qui avevo preso LinkedIn per, per parlare del dov'è, ma non, è troppo lento oggi quindi non, non ne parliamo. Allora, altri due elementi. Allora, noi abbiamo. Partendo dal basso, i controlli, i controlli sono poco più che questi, bottoni testo, bot eh, caselline e tendine, poi a loro volta vengono raggruppati in pagine, Il raggruppamento, cioè mettere insieme dei, delle informazioni correlate si fa spesso lavorando con dei bordi, lavorando con gli spazi, lavorando con l'allineamento per aiutare l'utente a capire quali cose sono collegate tra di loro adesso questa è un'immagine abbastanza vecchia, però è un po' vecchia quindi da il look and feel di Windows 3 no? eh, che adesso sembra vecchia quella interfaccia faccia lì ma alla fine i criteri sono sempre gli stessi parlando di mockup non ci ancora già in cui dice ci sono le proprietà del documento e ci sono le proprietà dell'autore. E che differenza c'è? Spero che lo sappiate tutti tra le caselline tonde e le caselline quadrate. Quelle sotto si prendono il nome di checkbox e quelle sopra prendono il nome di radio button. In gergo. La differenza concettuale è molto forte. Le caselline quadrate, le checkbox, rappresentano informazioni booleane indipendenti tra di loro cioè ciascuna di esse può essere selezionata o non selezionata indipendentemente dalle altre sono proprietà che si sovrappongono tra di loro okay? invece il radio button quindi le caselline tonde viaggiano a gruppi e in ogni gruppo una sola di queste caselline può essere selezionata e tu selezioni la seconda, esclude la prima, la terza esclude la seconda e così via. Si chiamano, si chiamano radio button, perché non so se avete visto ancora qualche radio, radio Fm, quelle quelli che hanno dei bottoni sopra, rettangolari, quando schiacci un bottone le altre saltano su, proprio per uno sgancio meccanico. Allora, l'effetto di queste caselline è lo stesso. Quando ne tremo uno, le altre si toglie. Questo permette di scegliere il radio button una voce tra un elenco. Un elenco di poche voci. In questo caso ce ne sono quattro in questa interfaccia. Se io dovessi permettere all'utente di scegliere una voce tra un elenco di 20, andrebbe bene avere 20 radio button? Forse no, perché occuperebbe un po' tanto spazio. Allora, qual è un elemento di interfaccia che usate tutti i giorni e permette di scegliere tra un elenco più lungo? Più lungo di 4-5 elementi, 6? Un menu tendina. Che semanticamente è la stessa cosa. Perché sceglie un menu tendina puoi scegliere una voce tra un elenco che viene predefinito. E nel radio button ne puoi selezionare uno tra un elenco che è predefinito. L'informazione è la stessa, una voce tra un elenco. A seconda che questo elenco sia più lungo o più corto, si usa una, una rappresentazione per un'altra. Se fosse più lungo ancora, è una tendina fino a dove arrivi. Arrivi magari a un centinaio di elementi, non di più. Una tendina con 100 elementi è molto pesante da usare. Le tendine più lunghe, probabilmente, che si vedono, che abbiamo usato, sono quelle che contengono l'elenco delle province italiane, no? poi scegli una provincia da quell'elenco se ci fossero elementi più lunghi non riesci più a farli stare in un unico elemento di interfaccia, devi fare una videata apposta in cui vado a fare una, la ricerca tra un elemento più ampio vi volevo fare un esempio non su internet perché abbiamo capito che non ci aiuta ma che usate tutti i giorni di come si può sbagliare un'interfaccia questo vedete Vedete che i widget e i controlli sono sempre gli stessi. Noi abbiamo un campo di testo in cui possiamo scrivere. In realtà questo è una combinazione tra un campo di testo e una lista di alternative. In gergo si chiama combo box, cioè una, combo, una combinazione tra un campo di testo e un elenco. In realtà in questo campo di testo posso scrivere ciò che voglio ammesso di avere poi un font che si chiama ciò che voglio, oppure posso pescare una delle voci dell'elenco e mi viene trascritto sopra. Questo è chiaro, posso scrivere, poiché c'è il campo di testo, posso scrivere ciò che voglio, poiché c'è un elenco associato, ho delle scorciatoie che mi permettono di selezionare una voce permessa, consigliata, non è obbligatoria, io posso scrivere un documento, usando un font che non ho installato su questo computer, quindi posso scriverlo, il nome del font, ovviamente lui mi farà vedere un font di sostituzione diverso, ma poi quando trasferisco il documento su un computer che ha quel font mi usa quello giusto, quindi eh, ha senso mentre avrebbe molto senso molto meno senso, anzi non ha senso affatto il fatto che io possa scrivere ciò che voglio qua sopra. perché il fatto che sia regolare in corsivo, in grassetto non è che posso inventarne delle altre quindi questo campo di testo qua non dovrebbe essere modificabile. Lo è. Ma questo Office 2007-2010 cos'è? Cioè 30 anni di storia questo programma, continuano a fare errori. Ma perché l'utente poi in realtà clicca qua sotto. Quindi... Eh, idem qua la dimensione, questo è modificabile perché ad esempio vedete che c'è il 12, il 14 ma non c'è il 13 perché qui vengono riportate le dimensioni di carattere più utilizzate o più probabilmente utili. Però se voglio scrivere 13, nessuno lo impedisce, e ha senso perfettamente. Quindi questo non è combo. Scelgo un valore tra un elenco, ma se voglio posso inserire un valore mio. In questo caso non ha senso, ma l'ha messo lo stesso. Poi ci sono delle tendine in cui posso scegliere una voce tra un elenco. In questo caso l'elenco è visuale, non è testuale, ma non cambia la sostanza. Ne scelgo una e una sola possibile tra quelle proposte. In questo caso l'elenco è unidirezionale, in questo caso l'elenco è un pochino più complesso perché è una matrice bidirezionale, una tavolozza di colori e poi addirittura c'è un bottone per dire per passare a un'interfaccia diversa in cui posso selezionare tra un insieme ancora più ampio. Vedete che il discorso della tendina va bene fino a un centinaio di elementi, se ne voglio di più, passo una videata a parte che mi permette di scegliere tra un insieme più ampio. Grosso modo le soglie sono queste. Poi ci sono gli errori veri. Qui abbiamo sette checkbox allora la checkbox tu studi sui libri sono indipendenti l'una dall'altra quindi io potrei selezionare qualunque delle due alla settima 128 combinazioni di queste checkbox e mi devono dare un effetto sul testo diverso e invece così non è perché se tu vuoi prendere la prima e poi seleziono la prima e la seconda non posso perché la seconda mi esclude la prima quindi queste due voci in realtà sono mutuamente esclusive l'una dall'altra la terza invece no, ma è in mutua esclusione con la quarta. Mamma mia, ma dove siamo? Allora, questa interfaccia, ma tu dici, ma sì, ma certo, perché c'è scritto eh, sbarrato e doppia sbarratura, ma aspetta un attimo che stai leggendo, stai interpretando già questo scritto. L'usabilità è fatta di capire come funziona prima di leggere. Come si poteva fare? questo? Ma questo qui lo potevano fare. Spiegami un attimo, perché la sottolineatura me l'hai fatta con una tendina che va tanto bene, e invece la sbarratura non mi potevi fare una tendina con tre voci, nessuna, singola doppia. Perché Oppure, però è la stessa cosa? Oppure, per ora è più brutto da vedere, due radio button, poi un po' di spazio e altri due radio button, in modo che avessi due gruppi di radio button vicini tra di loro, ma separati tra di loro, gruppo dall'altro, in modo che fosse evidente che quei due erano in mutua esclusione uno con l'altro e gli altri due non c'entravano niente con i precedenti. E anche a destra, eh? Questi due sono in mutua esclusione e quest'altro sfigato che lì da solo non c'entra niente con quelli precedenti. Allora, Word lo usiamo da sempre e siamo abituati alle sue stranezze. Quindi, chi progetta sistemi di questo genere può anche pensare che l'utente negli anni, negli usi successivi, impari le stranezze del software. E quasi quasi poi ci si trova bene. Se progettiamo un'applicazione, invece, un sistema informativo aperto al pubblico, e il pubblico lo vede per la prima volta e per la prima volta devo saperlo usare in un nuovo programma. Io ho provato dare un'occhiata, so, in tutto Word non c'è mai, non ci sono mai i radio button. Secondo me hanno deciso di non usarli più e basta. Non li ho mai trovati. Però anche qui, in questo caso, vedete, qui li hanno fatti bene. Sono effettivamente combinabili in tutti i modi possibili e immaginabili. E sono raggruppati per temi, questa, questa videata è fatta bene, l'altra di prima no, questo qua l'allineamento, questa è correttamente una tendina, non mi permette di scrivere ciò che voglio, perché non posso allinearlo a pallina, a sinistra, a destra, a centro, quindi ci sono alcune parti fatte bene, altre fatte un po' meno bene. Noi dovremmo sempre farci la domanda, ma se io voglio chiedere quell'informazione all'utente, quali elementi grafici uso per convogliarlo, per obbligarlo a darmi quell'informazione senza errore e in modo facile da essere compreso? Poi la domanda che ci faremo è come faccio a essere sicuro di avere aver tutte le informazioni che mi servono, ma questo per fortuna arrivando a un modello concettuale lo sappiamo: quando diciamo il voto dell'esame, quali attributi ha il voto? Uh, vabbè, bene, livello superiore a quello del layout che dicevamo ma su cui poi lavoreremo molto poco ok io mi fermerei qua tra il solito ho un quarto d'ora di intervallo e poi riprendiamo questo discorso domani domani voglio solo vi, vi accendo come la facciamo uh, prendiamo alcune videate reali di siti Alcune mock-up di questo genere cerchiamo di ragionarci sopra. E poi proviamo a prendere un caso d'uso o due e costruiamo un mock-up relativo a questi casi d'uso. Ora allora facciamo pausa.